Ciao, con questo video voglio avvisarti che sono aperte le iscrizioni al nuovo corso sui eh, rischi eh, biologici in laboratorio legati appunto anche all'utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva quali in questo caso specifico eh, cappe eh, biologiche o meglio cappe eh, by hazard avrai la possibilità se deciderai di iscriverti al corso di eh, riuscire a entrare un pochino più nel dettaglio su determinati aspetti che su determinate tematiche che spesso e volentieri sono molto ostiche per quelle che sono anche persone mh, con una certa esperienza quindi eh, questo corso ti permetterà di eh, capire meglio definizioni eh, di quelle che sono le cabine eh, le, le cappe a flusso laminare eh, capire la differenza tra le varie cappe eh, ti permetterà di comprendere eh, quali sono le, eh, le cose da valutare, gli aspetti da eh, non sottovalutare quando si decide di acquistare una nuova cappa e quindi di installare una nuova cappa all'interno di un laboratorio quindi c'è sempre bisogno di un'analisi eh, preventiva che in genere dovrebbe essere fatta dal, da quello che può essere il, il personale preposto ma è meglio che un po' tutti mettano bocca come si dice e che si guardino un po' il proprio orticello quindi andare a capire eh, se poi il, al di là di quello che può essere il costo di quello che può essere la tipologia eh, della cappa che sia adeguata anche il, la collocazione che sia fatta nel modo, nel modo adeguato eh, and, andremo a vedere quello che è il testo unico andremo a vedere eh, in questo corso quelle che sono le eh, normative eh, che sono attuali insomma, eh, che investono un po' quelle che, che possono essere le figure interessate in termini di responsabili di laboratorio piuttosto che RSPP eh, adempimenti in materia di verifiche periodiche su quelle che sono le cappe eh, biologiche quindi quando devono essere fatte, se devono essere fatte, perché devono essere fatte che cosa eh, dice la normativa in tal senso cosa è meglio fare anche, no? quindi una sorta di consigli anche da questo punto di vista dettati un po' dall'esperienza andremo a parlare di barriere di protezione primaria, barriere di protezione secondaria entreremo un pochino anche su quelle che sono i PCL, BCL BSL insomma in generale da questo punto di vista il corso è legato un po' alla sicurezza biologica e laboratorio a 360 gradi il corso è di 4 ore e eh, da questo punto di vista vi dico se eh, vi può interessare eh, iscrivervi al corso eh, preparatevi sempre prima qualche domanda in genere a meno che una persona non è eh, alle prime armi è la prima volta che si approccia con quelle che sono delle cappe biologiche la cosa che può essere interessante per chi invece è eh, esperto inteso come tanti anni di lavoro sul campo e non esperto in termini di utilizzo della cappa che sono due cose completamente differenti eh, se uno ci pensa bene qualche domanda nell'arco del tempo se l'è posta quindi il mio consiglio è fermarsi 5 minuti prendersi un block notice, un block notice e scriversi appuntarsi alcune domande eh, di uso generico che possono essere anche legate a quella che è la singola lavorazione portando eh, vere e proprie esperienze al corso che sono interessantissime spesso e volentieri questo è quello che fa un po' anche la, la differenza anche perché le cappe singolarmente sono costruite e, hanno, e sono concepite più o meno allo stesso modo, le cappe, stiamo parlando di biologiche e eh, è l'utilizzo che viene fatto che può variare, varia tantissimo quindi eh, l'operatore che deve manipolare in un determinato modo, utilizzare determinati strumenti, utilizzare delle pipette piuttosto che altro eh, come lo fa mh, è diverso da un altro operatore l'ambiente in cui la cappa viene posizionata è diverso da un altro ambiente quindi la vostra esperienza è fondamentale, questo lo dico sempre eh, non è un corso piatto dove noi parliamo, si parla, il, il, il relatore parla e voi ascoltate ma è, è molto più funzionale se voi portate esperienze vostre anche di laboratorio e si va un po' ad affinare quello che può essere anche delle vostre domande affinare quella che è la, la lavorazione, come come lavorare al meglio sotto una cappa biologica quindi iscriviti al, al corso perché i posti sono limitatissimi e ogni volta che eh, lo pubblichiamo eh, i 20 posti eh, vanno via subito e ti aspetto, ciao!